Immaginate di poter vivere la vita che avete sempre sognato. Ecco, il primo passo per trasformare questa immaginazione in realtà è imparare a gestire il vostro denaro. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial sulla gestione della finanza personale. Oggi parleremo di come risolvere le difficoltà finanziarie e guadagnare di più. Ma come sempre, se non l'avete già fatto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale così non vi perderete i nuovi video. Sigla! Quando si tratta di denaro, molti di noi hanno dei problemi. Non siamo in grado di risparmiare, abbiamo debiti che ci tengono svegli la notte o semplicemente non abbiamo abbastanza denaro per fare le cose che vorremmo fare. Ma non temete perché in questo video vi darò alcuni consigli utili per gestire al meglio il denaro e guadagnare di più. Dunque, partiamo con il primo punto, ovvero la conoscenza. Il primo passo per gestire bene il proprio denaro è conoscere la propria situazione finanziaria. Questo significa fare un bilancio dei propri redditi e delle proprie spese, sapere quanto si spende ogni mese e dove va il denaro. È fondamentale per capire quali spese si possono eliminare e quindi risparmiare di più. E ricordatevi, la conoscenza è potere, sì, ma senza azione, senza applicare, senza tramandare, è nulla. Secondo punto, creare un budget, ovvero una volta che avete un'idea, una visione chiara e completa delle vostre finanze, il passo successivo è quello di creare un budget realistico, perché un budget vi aiuterà a capire quanto denaro dovete risparmiare e soprattutto quanto denaro potete spendere ogni mese. Questo vi darà una maggiore fiducia e tranquillità nella gestione del vostro denaro. Terzo punto, eliminare i debiti. Se avete debiti che vi tengono svegli la notte, allora il terzo passo è fondamentale e cioè eliminare questi debiti il prima possibile. Priorizza i debiti con gli interessi più alti e cerca di pagare più del minimo richiesto ogni mese. Puoi anche cercare di consolidare i tuoi debiti in un unico prestito a tasso più basso, in modo da avere più liquidità e non dover rinunciare a nulla, ma fallo solo se sei sicuro di poter ripagare in modo responsabile. Questo vi aiuterà a liberare la vostra mente dalle preoccupazioni finanziarie e vi renderà più sereni, più produttivi, più felici. Perché non c'è felicità se la cosa che più si desidera al mondo è in debito. Quarto passo, guadagnare di più. Oltre a risparmiare denaro, guadagnare di più, naturalmente, è un'altra strada per migliorare la propria situazione finanziaria. Ci sono molte attività che si possono fare per guadagnare denaro extra, come ad esempio il freelance, le commerce la vendita di oggetti che non si usano più, o semplicemente cliccando il link che vi lascio in descrizione e che vi consiglio vivamente di visitare alla fine del video. Insomma cerca di capire come puoi utilizzare le tue competenze e i tuoi interessi per generare nuovi guadagni. Il prossimo punto riguarda gli investimenti, ovvero se hai qualche risparmio allora investire il tuo denaro può farti guadagnare di più nel lungo termine. Anche se non sei un esperto di finanza, ci sono molte opzioni accessibili per gli investimenti, come i fondi comuni di investimento o i conti deposito a lungo termine. Ricorda però di investire in modo ragionevole e di fare le tue ricerche o consultarti con un consulente finanziario prima di prendere qualunque decisione. E l'ultimo, numero 6, sii paziente ma costante. Risolvere le proprie difficoltà finanziarie richiede tempo e costanza, non aspettarti di risolvere tutto in un giorno o una settimana, ma se lavori costantemente, per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, alla fine vedrai i risultati. E ricorda che ogni piccolo passo conta come ad esempio iscriverti al mio canale, perché l'investimento migliore che puoi fare è in te stesso. Non ti arrendere mai, grandi cose richiedono tempo e perseveranza. Prima di concludere voglio condividere con voi un'opportunità unica che potrebbe cambiare la vostra vita finanziaria per sempre. Non voglio rivelare troppo, ma se cliccate sul link nella descrizione scoprirete un metodo innovativo e sorprendente per guadagnare di più e risolvere definitivamente le vostre difficoltà finanziarie. Non perdete questa occasione, e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità, scoprire altri segreti sulla gestione del denaro e al prossimo video!